Grazie, grazie eh, per, per l'invito. Eh, colgo eh, uno eh, degli inviti che, che prima ci ha fatto Stefano Passini ad essere anticonformista e credo che il punto di vista che vi esporrò eh, sia eh, anticonformista in un certo senso rispetto a quello che fino adesso abbiamo eh, ascoltato, abbiamo parlato dell'essere umano lavoratore o produttore quello di cui voglio parlare invece è dell'essere umano persona l'essere umano diciamo cittadino ecco io credo e ho sempre pensato che uno dei mestieri della sinistra fosse quello di considerare gli esseri umani uguali davanti al potere come, come eh, cittadini e questo è contenuto anche nella nostra Costituzione noi sappiamo che l'articolo 3 della Costituzione ci dice che devono essere rimossi tutti gli ostacoli per una piena partecipazione. Lì si dice dei lavoratori, però c'è stata discussione tra i padri eh, costituenti su questo: qualcuno parlava di cittadini e poi è prevalsa diciamo, la dicitura, eh, il termine lavoratori. Ma c'è stata abbastanza discussione su questo. Ecco. Il tema che voglio introdurre è in questo, se è uno dei mestieri della sinistra è quello di, diciamo, di considerare i cittadini uguali nella loro possibilità di concorrere a costruire le politiche. E quindi il tema della partecipazione. No? Eh, ho visto un video... Eh, su, sul web in cui eh, appunto Stefano ti do del tu, non so se in cui Stefano eh, diceva sinistra è chi la sinistra fa citando Forrest Gamp. Ed è una cosa diciamo, eh, interessante da questo punto di vista e allora io cito Giorgio Gaber che diceva che libertà è partecipazione, no? Questo è. Eh, questa è una frase molto conosciuta da tutti, è un, suo, è un suo verso e quindi il tema della partecipazione il tema della partecipazione è che mh, negletto, diciamo, da... sempre perché le nostre sono democrazie che si stanno, si sono sempre più oligarchizzate noi diciamo studiosi della democrazia, della democrazia deliberativa io, io stesso sono un economista ma applicato a questi, a questi temi eh, osserviamo eh, che eh, il potere è sempre più ver verticale sempre più verticistico sempre meno persone esercitano potere su sempre più persone ma questo, questa è una patologia che era emersa fino dalle, dalle origini della democrazia lo stesso Aristotele sosteneva che il vero strumento democratico fosse quello delle estrazioni assorte perché è ovvio che se invitiamo tutti quanti eh, diciamo, a partecipare chi ha più risorse, chi ha più beni, chi ha più interesse, chi ha più tempo parteciperà e altri meno interessati, con meno risorse, con meno interessi in campo non parteciperanno, non avranno il tempo no? chi lavora tutto il giorno difficilmente ha tempo di partecipare per esempio a un incontro in cui si decide una strategia di sviluppo della sua, della sua città e se guardate alle nostre assemblee ai nostri incontri spesso questa cosa noi la ritroviamo ci sono ampie sacche di esclusione sociale politica ok anche stasera se guardate tra di noi questa cosa la cogliete quanti giovani ci sono non sono tantissimi ok Diciamo che l'età è, è, è un certo tipo di età, il sesso è un certo tipo di sesso, anche se noto una, una certa diversità, però è sostanzialmente questo. E allora eh, qual è il, diciamo, la, la provocazione? La provocazione che porta l'associazione di cui faccio parte, che è un'associazione di promozione sociale che si chiama prossima democrazia, è quella del fatto che la democrazia è un ecosistema. In questo ecosistema... Eh, oggi è prevalente una specie, la specie si chiama democrazia avversariale, democrazia parlamentare la democrazia che decide attraverso la contrapposizione e attraverso il voto provate a guardare come sono fatti anche i parlamenti, come sono fatti i parlamenti sono divisi in due emicicli quello inglese che è il più antico di tutti addirittura ha due bancate contrapposte e invece molte volte le questioni non si decidono tanto attraverso il voto, la divisione, la contrapposizione, eccetera, ma si decidono attraverso quella che noi chiamiamo deliberazione, cioè noi siamo dei sostenitori della democrazia cosiddetta deliberativa, cioè la democrazia del dialogo, della funzione epistemica della democrazia, cioè di comprensione dei temi, discussione dei temi e poi decisione sui temi, una funzione che noi abbiamo completamente perduto, cioè la nostra una no democrazia che si concentra sull'ultimo se sull segmento del processo decisionale, cioè sulla decisione, cioè noi eh, diciamo, concentriamo tutto il no tutte le nostre energie sulla decisione, cosa significa democrazia avversariale? Significa che chi si impegna in politica e in democrazia è una persona che diventa super specializzata nello sconfiggere l'avversario questo l'ho detto davanti a tanti parlamentari e loro hanno riso, hanno sorriso di questo eh, annuendo al fatto che sono diventati degli ottimi diciamo guerrieri, diciamo così, o guerriere ma non dei, degli altrettanto bravi come dire facilitatori di una discussione perché si chiarissero i problemi perché tutti se ne appropriassero perché tutti potessero avere la possibilità prima di capire, prima di capire, anzi prima di partecipare e vi dirò anche come diciamo noi cerchiamo di risolvere il problema poi di capire e poi di decidere. E guardate, di questa cosa si parla in tutta Europa, la conferenza sul futuro dell'Europa. Io ho fatto parte di un gruppo di lavoro, di un panel della conferenza sul futuro dell'Europa, è tutta basata sul metodo di cui vi sto parlando in pochi secondi perché sta scadendo il mio tempo, ma c'era una montagna di cose da dire, cioè sul metodo dell'estrazione a sorte, cioè sul metodo campionario non abbiamo quindi soltanto la democrazia dell'elezione ma a fianco per l'uguaglianza perché il caso è cieco nel senso che eh, non propende né da una parte né dall'altra quindi abbiamo tutti la stessa possibilità di essere sorteggiati dentro un campione rappresentativo che può fare politica insieme alla politica eletta ecco, questo è far interagire l'elezione con l'estrazione estrazioni assorte questa è la provocazione anche che faccio, se è un mestiere della sinistra l'uguaglianza, l'uguaglianza espressa anche attraverso il caso, Ecco, questo, questa può essere una proposta per dare un contributo diciamo così, eh, di sinistra, che io considero di sinistra perché è basato sull'uguaglianza, al miglioramento delle nostre democrazie così in crisi. Grazie a te.